con molta tranquillità si sale mancano circa 700 metri poca roba e la particolarità di monte colombo più o meno come monte fabei è una vetta come ha detto fra il crinale pliego emiliano eh, Poschiva, quindi quando sei in altura non si ha una visione a 360 gradi del panorama, ma sei chiuso nel bosco. E sembra mica ma arrampica, eh? zio mucca. Eh, ma si va, si va. L'ultima volta che l'ho fatta era d'inverno e c'era 50 60 cm di neve e davvero non ero in maniche corte no però c'è caldo zio mucca se c'è caldo Vabbè, fra, a fra poco o a frappè allora questa è la vetta di monte colombo e eh, lo so non è un granché come montagna ma questa ci dà il sota e questa ci prendiamo eh, montato il dipolo in mezzo alle frasche eh, dunque in questa situazione sono ROSS SWR 1.1 a 7150 impedenza 50 quindi resto qua eh, non voglio tripolare ulteriormente a cercare eh, la posizione migliore per i bracci del dipolo Solito di polo monobanda a circa 4,5-4 metri da terra, canna da pesca originariamente dai 10 metri, ma smezzata così è più rigida. Montiamo la radio, attacchiamo la radio all'antenna e poi iniziamo. Ah, anche stavolta mi sono dimenticato il blocco per il log, quindi faremo tutto via video. Speriamo di non perdere niente comunque mi devo ricordare il blocchetto per il log cioè io ormai mi farò un tatuaggio sulla mano non lo so ricordati il blocchetto per il log perché anche stavolta me lo sono dimenticato fortuna che avevo un cellulare di appoggio carico per fare il filmato se no che se le ricordi i nominativi a scrivere sul tastierino del telefono auguri e divertente è un posto un po' strano per essere una montagna, perché è proprio una spianata su questa vetta. In quella direzione c'è la Val Magra e Pontremoli, la Toscana. Di qua, ma non vuol dire niente perché è tutto bosco, abbiamo la Valtaro, il comune di Albareto e la Val Valdotra. Adesso raccogliamo un po' la roba, puliamo e lasciamo meglio di come abbiamo trovato. Ah, niente da dire, il SOTA tra tutte le attività che si possono fare in portatile è quello più bello, quello che dà più soddisfazione. Se uno piace la montagna, fare un giro nei boschi, manca roba poco impegnativa si può fare la sua bella passeggiata tranquilla monta la radio e, e poi è una cosa abbastanza ricercata quindi tornare a casa mani vuote non che cambi niente eh. l'importante è prendersi quella giornata, quella mezza giornata. manca un paio d'ore con tranquillità e comunque tornare a casa a mani vuote è veramente difficile eh, io oggi ho attivato come al solito in 40 metri in un orario che non è dei migliori per la propagazione no madonna quante zanzare che ci sono qui ma santo Dio e, e, e si riesce eh, qualcosina si riesce a fare una ventina di collegamenti si fanno in circa 40 minuti è una cosa cercata ed è una soddisfazione sì, un po' una soddisfazione eh, perché la, la, il SOTA si vede che sta crescendo perché qualche anno fa eh, contattare e collegare degli italiani era raro eh, su magari quando la giornata era buona che facevi quei 60-70 QSO eh, monobanda in 40 metri trovavi uno o due italiani e invece adesso sono son parecchi, sono tanti e, sono frequenti i Summit to Summit, eh, soprattutto con gli italiani. Ringrazio il collega che non mi ha passato il suo nominativo, ma sicuramente l'avrò collegato prima, che mi ha fatto da repeater per il Summit to Summit di cui non copiavo la referenza. Grazie ancora. E... Ah, questo video è per invito a Italia Uniform 2, Italia, chilo eco dai, no, ma dai santo Dio ma come si fa a fare un solo QSO in uscita? Cioè, ma lo fai apposta ok eh? in simpatia e... in discesa si va meglio eh? ah guarda tutto quello che vuoi ma in discesa si va di molto meglio e niente dicevo è Piacevole il sota. hai la fortuna di vivere in una zona con parecchie cime. E qui dove al mio QTH, nell'intorno del mio QTH, nel raggio di una quarantina di chilometri, eh, stradali e eh, non in linea d'aria, stradali, eh, che poi in linea d'aria sono una ventina, hai perlomeno 15. 20 cime sota da attivare, eh, qualcuna più impegnativa, qualcuna molto facile come, come questa, perché sostanzialmente Monte, Monte Colombo e Monte Fabei. Che, dall'altra parte che l'ho attivato eh, la settimana scorsa, sono e mezzo, km, 3 km a piedi. E il punto di partenza si raggiunge facilmente in macchina non è niente di impegnativo nella bella stagione è piacevole anche qui ci sono c'ero salito un paio d'anni fa ma con la neve ed è tutt'altro discorso il buono è che non c'erano le zanzare madonna quante zanzare cazzo il video pensavo di dividerlo in due la prima parte il cazzeggio e la seconda i QSO perché c'è qualcuno che viene collegato e ha piacere a sentire come lo sentivo, sentire come arrivava quindi molto volentieri lo metto dentro il video. Adesso scendiamo, spero che il bar sia aperto perché voglio una birra con una sola R, una birra. Siete e andiamo giù bestia di una zanzara timinga 78 Roger Italia November 3 Hotel Victor Lima 59 ti passo la referenza Italia Tango Oscar 018 QSL e eh, arrivi bacino bacino e eh, ripeti il tuo no, radii portatile una direzione stop e fiscali stop Victor 1 6 6, avanti Charlie z 4 stop Victor Charlie Papa Kilo OK Z5 Charlie Papa Kilo 5 9 più più 5 9 più più QSL Ok, Italia Kilo 8, Hotel eh, Sierra Lima, QSL? Sì, allora il K8 Santiago, Hotel di Borno Antonio Potenza, 5, 6, 5, 7 QSL? Ok, scusa, Hotel Santiago Lima, scusami per l'errore. 5, 9 reali per te, ti passo la referenza. Italia Tango Oscar 018, eh, Monte Colombo, QSL? Sì, sì, sei sul classico, non ho visto la referenza. Ripeto, il mio nominativo, il K8. Santiago Hotel Livorno, Antonio Potenza, QSL. QSL Italia Kilo 8, Santiago Hotel Livorno. Eh, guarda, ho dimenticato il blocco degli appunti per il log, ma sto registrando tutto, quindi la memoria di un cinquantenne va, ma il video resta. Ok, Francia 5 LK Whisky, Francia 5 Lima Kilo Whisky, 5,9 reali, 5,9 reali, referenza Italia Tango Oscar 0,18, QSL? 5,5, 5,5 real signala, 5,5, QSL? QSL, QSL, arrivi veramente forte, fortissimo, è eh? a bomba, 5,9 più, 5,9 più, grazie, buon pomeriggio, ciao! Con il sota. Ok, ti ringrazio. 73 a te, famiglia. Ciao, buona giornata. A presto, ciao, ciao. Italia Whisky 3, Alfa Golf Ontario. Ok, Italia Whisky 3, Alfa Golf Ontario. Italia Whisky 3, Alfa Golf Ontario 5,9, 5,9, reali. Italia Tango Oscar 0,18 QSL. Un'altra volta Summit to Summit. Ciao, ciao. Ciao, 73. Spero allora proprio un altro Summit to Summit. Ciao, buona giornata. Ciao, Italia, sì. 3, novembre, Giuliette Bravo. Ok, Italia, novembre 3, novembre, Juliet Bravo, QSL. Eh, 5,9 reali anche per te, eh. 5,9 reali anche per te, la propagazione sta un pochettino migliorando, eh, referenza Italia Tango Oscar 018 Monte Colombo, QSL? Sì, benissimo, molto bene, non ci sono neanche tanti disturbi, ciao 73. Ciao 73, buon pomeriggio. Eh, eh, eh. India Whisky 2, Charlie Zulu Whisky. Allora India Whisky 2, Charlie Zulu Whisky, corretto? Roger, Roger, eh, sei sei in QRO? Guarda, quasi quasi non ti metto a log, okay. HI eh, Allora aspetta che devo tornare a casa a mettere sul QRP, <ride> 5W. <watt. ride> 4 VQS, quindi devo 2 due chiavi solo Ok, guarda, 5,9 più più reali, eh? 5,9 più, più reali, ti passo la referenza, Italia Tango Oscar 018 QSL. Ciao, 73, QRZ. Eco Alfa 2, Delta Tango. Oh, il mio amico Manuel, Eco Alfa 2, Delta Tango, Eco Alfa 2, Delta Tango. 5,9, 5,9 reali Manuel, QSL. India Zulu 2, Yankee November Bravo, India Zulu 2, Yankee November Bravo, Tango Fox, Lot. Ok, India Zulu 2, Yankee November Bravo, QSL. Guarda io invece ti passo un 5-9, 5-9 più reali, eh? 5-9, 5-9 più reali e ti passo anche la referenza Italia, Tango, Oscar, ah, 73, 73. QRZ. Italia, Italia, Italia, Nero, Oscar Tango QRZ. Allora io ho copiato un Italia, Lima, Quebec, avanti. Perfetto, Italia Uniform 2, Italia Lima, Quebec, 5-9 reali, 5 reali, Italia Tango Oscar 018, QSL? QSL, Italia Tango Oscar 0-18, buona giornata Alessandro Lorenzo, Città di Pavia, 5-9 anche per te, 7-3, alle prossime! 73, rovinato dal caldo e dalle zanzare, secondo me a Pavia, ciao H.I. Ok, Italia, Università Zero, Oscar, Tango, Foxtrot, 5-9 reali, QSL? Roger, Roger, QSL, Italia Zulu 4? Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, Italia Zulu 4, vinco quasi sempre, QSL? Roger, Roger, 5-9 anche questi. 73, buona giornata, buon proseguimento. Ciao, 73, buona giornata anche a te famiglia, okay. ciao. Eh. Okay, please, uh, summit to summit, uh, over. Uh, Delta Lima One Charlie Radio, Delta Lima One Charlie Radio, is correct? Oh, yeah. Ok, November Sierra 163. November Sierra 163. Thank you, my friend. Many, many thanks. Thank you to you, my friend. Eh, grazie al collega. È eh. veramente grazie al collega. Grazie ancora. Ciao, ciao. 73. Oscar Echo 7, Papa Hotel India, 59, QSL. Yes, QSL, 59, thank you. Good afternoon. You're 5 and 8. 5 and 8. 73, my friend. Good luck. Ciao, ciao. Thank you to you, my friend. Good luck. 73 to you and your family. bye. Bye. bye. Ok, vi ringrazio per avermi fatto divertire oggi pomeriggio in attivazione SOTA Italia Tango Oscar 018, attivazione SOTA Italia Tango Oscar 018, grazie ai colleghi OM e agli SWL, grazie ancora e 73, eh, resti in ascolto per un paio di minuti, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP in QRT ma in ascolto.